Grazie Presidente, intanto mh, volevo solo ricordare al collega Figliomeni mh, che eh, anche poco fa il Presidente della Commissione Mobilità mi ricordava che l'età media del parco macchine è di circa 12 anni, quindi io mh, sono d'accordo eh, con il consigliere mh, relativamente alla situazione attuale eh, dei mezzi in merito all'accessibilità di cui più volte abbiamo discusso anche in sede di Commissione Capitolina, eh, soprattutto quando abbiamo affrontato il tema del trasporto delle persone con disabilità, abbiamo approfondito anche dei protocolli di intesa ehm, sottoscritti negli scorsi anni e mai poi portati in, in attuazione. Comunque entrando nel merito del, dell'impegno um, noi intanto stiamo aspettando la direttiva della comunità europea che obbligherà da, uh, da luglio a uh, installare in tutti i nuovi mezzi il rumore artificiale, si chiama così se è quello che intendeva um, discutere il collega Figliomeni e quindi uh, permetterà un le persone non, non vedenti di avvertire la presenza dei mezzi elettrici che di solito, di solito non sono percepibili perché eh, non, non fanno rumore. E in più ehm, abbiamo avviato mh, nel, nel, lo scorso anno un tavolo interdipartimentale che desse seguito a una delibera del 2014 che invece non vedeva eh, oltre alla formulazione di un documento nessun, nessun eh, progetto di attuazione dei PEBBA quindi il tavolo per le PEBBA era mm, formalmente fermo senza nessuna applicazione e mm, noi ci stiamo preparando per portare un modello di applicazione dei PEBBA ossia una disciplina su come eh, si fa un PEBBA e su eh, dove devono essere applicati i PEBBA e come soprattutto devono essere elaborati perché non basta una semplice delibera di giunta ma dobbiamo entrare nel merito e nell'applicabilità di questi progetti. Quindi eh, a breve arriverà un documento anche in giunta eh, che ci siamo promessi insomma, di eh, portare in tempi brevissimi e per appunto formulare un modello di applicazione di queste PEB affinché sia applicato perché sia reale il superamento delle barriere architettoniche. In più c'è un tavolo di lavoro che ha avviato il nostro eh, delegato all'accessibilità universale, il dottor Venuto, assieme ad ATAC, assieme alle associazioni rappresentative per le disabilità e è un tavolo che viene chiamato dalla stessa ATAC ogni volta che vengono... Eh, avviati dei nuovi progetti oppure che c'è in essere eh, ad esempio l'acquisto di eh, nuovi autobus oppure ad esempio di recente hanno discusso sull'accessibilità della, della nuova metro C, eh, sulla um, verifica dell'autenticità dei pass eh, per le persone con disabilità quindi per i parcheggi riservati, sulle rampe dei trenini per eh, la Ostia Lido, quindi Ammirevole la eh, volontà di superare oggi dopo 12 anni mh, delle criticità che ostacolano l'accessibilità la, eh, ai mezzi per le persone con, con disabilità, noi però lo stiamo veramente concretizzando e attuando nelle prossime settimane, insomma mi riprometto di eh, discuterne magari in commissione o comunque con eh, il collega Figliomeni affinché, di, affinché mh, possiamo mh, verificare e approfondire il documento che arriverà in giunta. A breve. Quindi per questo motivo riteniamo eh, di doverci astenere a, a questo impegno. Grazie.